Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Già vi anticipo che vedrete questo video, video e video mi ripeto Con largo posticipo in quanto è passato veramente poco tempo dall'ultimo gameplay So che non a tutti piacciono E in più sono io il primo a non volere un canale di gameplay Per cui eh, questa sarà l'unica serie che girerò eh, sempre con un certo anticipo Perché comunque non posso stare tantissimo tempo a casa da solo e quando posso, quando so che ci posso stare un po' di più, registro i, i, i gameplay volta per volta Quindi se riesco stavolta a registrare la voce perché non mi ricordo più le impostazioni State per vedere il terzo episodio di The Sims 3 se si considera anche l'episodio pilota Di seguire una parte con una banda nera fastidiosissima Che purtroppo io non so eliminare e ne so come ho fatto a creare Dovrebbe eliminarsi nel corso del, del gameplay, vi chiedo bene per il disagio, vi auguro buona continuazione del video. E eccoci qua, risiamo nella catapecchia. Ho scoperto con uh, sommo, sommo terrore che il nostro Lars, convivente, futuro marito della nostra Marzia, perché sì, è molto, molto più vecchio ragazzi, guardate. Sette giorni all'età anziano voglio morire va bene mi sono reso conto che non ve l'ho fatto vedere e questo non, non va bene invece non va bene per nulla proviamo a farli in primo piano mentre va a letto per... eccoci um, no aspettate no, costrui e last sto col cambio look contro, contro la nappona che condivide con me Uh, si, si è potuto far poco Nel senso che la chirurgia è molto cara Ed è meglio tenere i soldi Peraltro Riccardo smetti di far ballare il gioco Però nel complesso è Un bel ragazzuolo Al quale ho, ho deciso di mettere la rapa Come mi pare vi avessi detto nell'altro video E adesso Li facciamo dormire Fermo il, il, il cosino che, che riprende E ci vediamo quando almeno Uno dei due si sarà svegliato allora ragazzi nel frattempo che io aspettavo il momento propizio per riprendere a, a registrare ho scoperto che Lars ha avuto l'ardire di tirare fuori un libro dall'inventario Ho scoperto che aveva un botto di roba nell'inventario che è venuto quasi tutta, meno la macchina perché ci servirà e l'ombrello perché ci servirà e questo è il risultato: finalmente abbiamo quasi del tutto una casa. Manca da definire la camera da letto. Ma siccome è un, è un maturo che sta per avere accesso all'età anziana, volevo tenere da parte due soldini per il matrimonio e eh, fargli trovare lavoro in un secondo momento. Mentre ehm, Marzia sarà in maternità. Questa era la mia idea. Vediamo intanto se riusciamo oggi a portare almeno la relazione a livelli un pelino più romantici. Vediamo, eh. Io non ho previsto nulla. Vai. Ho dovuto scusarmi perché non avevano ancora la convivenza necessaria, la confidenza necessaria per essere in bagno insieme. Ordiniamo un po' di azioni, probabilmente velocizzerò. Oh, Finalmente siamo su buona amicizia Quindi io a questo punto ritornerò a velocità normale E uh, siccome sono stanco degli stereotipi E anche perché Marzia è la nostra fondatrice Voglio che sia lei a fare il primo passo verso Lars E il primo ve lo rallenterò Perché voglio proprio vedere come reagisce Vai Marzia! Oh. Ho avuto un contrattempo. Perché, nel frattempo, dopo essersi svegliati insomma, Marcia doveva lavorare. Però l'ho presa con filosofia. Abbiamo qualche soldino in più per il matrimonio. Adesso aspettiamo che Marzo escala dalla doccia e poi la facciamo intanto. La proposta anche testata. Però, non mi prego, io odio spettacolari. Che anche noi, si amici. E poi ho intenzione, come avevo detto prima, ma mi sa che è della parte che devo cancellare, non mi ricordo, di far trovare lavoro all'Ars dopo il matrimonio, di modo che sgobba e non mi circola per caso che ti metti a fare nulla con la scusa delle affari matrimoniali. Mi piace ragazzi, ma veramente non si sopportano le situazioni. Cioè, veramente. Posso già fare la proposta? No, dobbiamo giustamente fare un po' di corteggiamento iniziamo con un bel passaggio e con una bella carezza di guancia vediamo se forse forse, forse velocizzo è eh, un po' davvero irresistibile proviamoci Proponi questo matrimonio molto romanticamente in bagno aspettate perché almeno voglio avere una bella visuale fossi così bravo a editare i video normali con tutto a zoom proponiamo il matrimonio al cesso as usual i giocatori di sims mi capiranno no se, abbassi, se non abbasso i muri non si vedrà nulla facciamo così hanno i muri abbassati molto romanticamente vuoi tu marzia modigliani sposarmi oh! che dite accettato? Che carini Stai risultando Tra i desideri di Lars è cioè sposare Marzia E glielo promettiamo Vediamo se Marzia ha un desiderio uguale a comprare un oggetto di valore No, più materiale, ok Ok e... Tra l'altro mi è suonato anche Whatsapp Per cui organizzazione del matrimonio me la risparmio eh, vediamo quanti minuti dura questo video mm. se non dura troppi minuti vi metto uh, il matrimonio anche adesso e chiudiamo il video altrimenti girerò una parte conclusiva tipo dopo il montaggio più avanti vediamo mm. Allora ragazzi, vi avviso che i Sims hanno la tendenza a sposarsi davanti al bidone dell'immondizia e i miei non hanno fatto eccezione. Nel frattempo che voi non mi avete visto, io ho organizzato la festa, ho fatto cambiare gli sposi, ma il matrimonio dovete vederlo perché il matrimonio è davanti al bidone dell'immondizia ha stile. Gli invitati sono tutti ovviamente e rigorosamente amici di Lars perché noi siamo appena arrivati in questa cittadina nuova e non conosciamo un cane morto Cercherò di zoomare sugli sposi e stare zitto per magari mettere una musichina da cerimonia. Guardate che figa Yeah, viva gli sposi! Wow! Bene. Oh, che pensiera ci sì, Guardate qui, guardate cosa vuole fare. Eh, ho capito io, ma signori miei... Ma... Come volevasi dimostrare, ha preso il cognome di Lars, vabbè, non ho voglia di cambiarlo, anche se so come si fa perché non lo sbatti. Uh, sì, mi faccio godere un po' di festa Poco a poco però Perché la sposa, vedete, l'energia veramente è una cosa mm, A livelli che definire bassi È un eufemismo, Però non ce la facevo più E poi Lars ha ah, un'età Marcia ha il mio stesso difetto L'amore per gli uomini più grandi Anche molto più grandi a volte Oh Non so anche il genefragio Ti sei cacciata, cara mia. Notare gli outfit delle invitate: soprattutto sta qui che si è messa addosso le prime cose che ha trovato. Quest'altra con il vestitino con le toppe di jeans a una festa matrimoniale e nessuno che trova dove, dove mangiare perché siamo poveri in cana. Notare, notare, notare, notare la sposa che mangia è successo. Tu si hai style. Il vestito ce lo siamo in imprestare dalla vicina di casa perché sì, e l'anello di fidanzamento è uguale anche se non l'ho detto prima. Le perline sono della nonna morta 50 anni fa. Ne faccio ridere. Che fa Lars? Ah, Lars è un bravo ragazzo qui. Mangia, li lava il suo piatto. Alla faccia dello stereotipo degli uomini che non fanno nulla, vedete? Lui li lava i suoi piatti. The Sims non è in questo senso. Ha bisogno di una doccia. Speriamo che non si levi il vestito prima della fine della cerimonia. Altrimenti, glielo rimettiamo. Io ho paura che la sposa mo molli tutti e se ne vada a letto. No magna. Non sei nemmeno incinta, non l'avete nemmeno fatto. Quindi è tutta fame questa. A sonno, povera stella, e eh, lo so, lo so. Fatemi fare almeno una festa di matrimonio degna di gradimento perché altrimenti poi vi lamentate. Mi tenete il mi tenete moodlet basso. Capite la questione ragazzuoli. Lo sposo ah, mi ha ascol ascoltato le mie preghiere e non si è cambiato. <ride> Grazie Lars. Io lo so che non è molto bello, però inizierei a ripulire sperando che gli invitati se ne vadano. Quanto prima, bravo. Perché se li mandiamo via, il numero della festa rischia di andare a, a Brodoli. Arrofoli, stavo per dire un'altra cosa che non si può dire. Che capite che a me per la prima notte di nozze se serve sentire la musichetta perché bisogna sapere. E eh, ora devo andare, ma grazie dell'invito è stato abbastanza divertente. No, non dormire, non dormire, aspetta che dobbiamo fare una cosa fuori dal telecamera andarmene stanno andando tutti più o meno meno più in due se ne vanno questa era l'amica di Lars con la quale vabbè, un po' perso l'amicizia beh dove è scritto che un uomo non può avere un'amicizia senza Secondi fini, no? Forza ve li ne recuperate Poi dobbiamo andare a dormire perché sono tutti stanchi ah, Se ne va pure, novella. Oh no Vabbè eh, ragazzuole, ascoltate Il video per oggi si conclude qui Io vado avanti un altro po' Per fare una certa cosa che si fa dopo la notte di nozze Per la quale mi ci vuole la musichetta E li sveglierò naturalmente non, visto, non lo so vi saluto spero che non siano venuti troppi minuti se così fosse perdonatemi cercherò di fare quello che posso con i tagli e sullo sfondo di questa casa in perfetto disordine noi ci vediamo al prossimo video ciao